Re Cristiano X di Danimarca cavalcò e non ostentò la stella gialla sul bavro della giacca, ma minacciò di farlo. Quando il primo ministro danese chiese: Cosa faremo, Vostra Maestà, se anche i nostri bei dovessero indossare la stella gialla? Il re rispose: Allora probabilmente la indosseremo tutti. Bastò per scoraggiare i nazisti, almeno per un po'. Con Hitler alle porte poi con la Gestapo e l'SS dentro casa, il Parlamento danese votò una legge che di fatto vietò la propaganda antisemita in Danimarca. Non soltanto fino all'invasione tedesca, ma anche durante l'occupazione. In Danimarca non c'era un problema ebraico. Gli ebrei danesi, sia quelli presenti in Danimarca da generazioni, sia quelli immigrati di recente, cercando scampo dai program russi e polacchi, erano perfettamente integrati. Nessuno li perseguitava prima dell'occupazione.